Ringrazio molto sinceramente gli organizzatori per la fiducia riposta nel propormi di analizzare l'eco della società comunale italiana nella penisola iberica, soprattutto perché è una sfida che implica il compimento di un percorso estremamente suggestivo attraverso diversi secoli. Sicuramente porsi domande riguardo all'influenza della civiltà comunale italiana sulla storiografia iberica obbliga ad entrare in contatto con gli autori coevi che trasformarono la vicinanza in una conoscenza che diventò addirittura, per diversi settori, ammirazione e modello di ordinamento sociale. Proprio i cambiamenti posteriori di tipo politico e sociale nei secoli moderni allontaneranno un, un ricordo storico che non sarà ripreso fino a tempi recenti, con dei criteri più strettamente storiografici. L'investigazione recente ha messo in luce numerosi punti di contatto tra il passato ispanico e quello italiano, sebbene la tradizionale introspezione della storiografia spagnola spieghi perché la struttura interna della società comunale non sia stata al centro di investigazioni specifiche. Parte prima. Il comune italiano, modello e ideale, dal XIII al XVI secolo. Le penisole italica e iberica condividono il Mediterraneo occidentale. La prossimità evidente del mondo classico romano è percepita anche nel periodo carolingio. Secondo quanto scrive Eginardo, quando nell'813 il conte di Empurries attacca la Mallorca Islamica ed intercetta otto navi musulmane con 500 prigionieri detenuti in Corsica, Provenienti, ci dice sempre Ginardo, da Civitavecchia, città della Toscana e da Nizza, che si trova nella provincia d'Arbonense. Si percepisce quindi uno stesso arco mediterraneo, esteso senza soluzione di continuità tra Barcellona e Roma. Lo straripamento di interessi della Casa Comitale di Barcellona verso l'Occitania, al nord dei Pirenei, con un'attenzione specifica verso la Provenza, permette di stabilire con naturalità nell'undicesimo secolo un collegamento con le città italiane con cui si condividono gli stessi interessi commerciali. Non è un caso che nel 1114 si radunino tutti intorno al conte di Barcellona per conquistare lo stile Maiorca in una campagna nella quale i pisani parlano del conte Ramon Berenguer III di Barcellona come dell'eroe catalano, essendo così i primi a parlare di Catalanenses. Si percepisce in questo modo il culmine della progressione che ha avvicinato le contee orientali della penisola iberica fino a formare quello che da Pisa si intende per Catalunia. La prossimità fisica ed economica implica quindi una buona conoscenza dell'Italia settentrionale nella penisola iberica, seppur molto centrata in Catalogna e per estensione alla Corona d'Aragona formatasi nello stesso XII secolo. Nel secolo successivo l'espansione mediterranea e l'incremento delle attività commerciali della Corona d'Aragona al riparo degli interessi economici dell'emergente borghesia catalana moltiplicano i rapporti. Nel 1282, quando il re della corona d'Aragona fa dubitare tutti in modo intenzionale se stia preparando l'esercito per aggredire i musulmani o per prendere il tono siciliano, il cronista Ramon Mutaner riassume l'attesa valutando come si mobilitano davanti alla corte catalano-aragonese sia a forze del Papa, come del re, come dei comuni. Il cronista mette in evidenza quindi la percezione della singolarità sovrana di ciascuna delle città collocate sotto la denominazione dei comuni. La particolarizzazione ed identificazione delle società comunali è ben chiara. Mentre ci si può riferire a Monferrato e a Milano come a terre di signori e bisogna parlarne come delle terre del rispettivo Marchese e Duca, i reiterati riferimenti a Venezia, Pisa e Genova sono menzioni di comuni, il comune di Pisa, il comune di Venezia e il comune di Genova. Quando si considera una signoria superiore che li corona, non si annulla il senso collettivo e semmai si specificherà che i messaggeri arrivati vengono da parte del Duca e del Comune di Venezia o del Duca e del Comune di Genova. Il Comune è l'espressione che implica un senso collettivo che singolarizza le città per la loro forma di governo. Si delinea così un modello specifico che è in realtà uno dei tre modi per organizzare le città il governo degli uomini secondo ciò che pensa il moralista francescano Francesc Eximiens nel XIV secolo, rifacendosi chiaramente alla politica di Aristotele. Senza dubbio, tre maniere si ha dei principat: la prima è quando alcun signorea direttamente per della comunitat e a che principat s'appella regna. La seconda, quan signore in ascun spoc detrament e per ben della comunità, e a tal principaz sere per l'aristocrazia, car troba lo Aristotil. La terza, es quan signore a tot lo poble en in alcune legizze per le tem certe, e dentro stem profit della comunità, e a tale regimen per regimen de poble, a exì sì come se fue in Italia. E acque tre maniere de principaz sono bones. Sono tre dunque le maniere accettabili di organizzare politicamente la società ed una di queste, il Reggimento de Poble, si identifica con un luogo concreto, l'Italia. Il sistema comunale italiano dimostra che la società si può governare attraverso i meccanismi partecipativi urbani. La conoscenza di questa realtà trova un terreno immediatamente fertile nella Corona d'Aragona e molto chiaramente nelle città catalane. Qui una realtà sociale e territoriale basata sulla crescente proiezione regionale delle capitali urbane sta convertendo il potere economico in una pressione politica ed organizzativa che riceve proprio da tutti i punti di vista un involucro giustificativo. Il protagonista delle città è pienamente giustificato dai giuristi romanisti che, a partire dallo ius gentium, definiscono il collettivo urbano come universitas e gli riconoscono una piena capacità perché civitas Sibi princeps, secondo ciò che si diffonde grazie all'intenso contatto nelle terre ispaniche con le opere di importanti giuristi italiani. La stessa idea è rafforzata dal pensiero religioso che equipara il bene comune e la solidarietà municipale, l'implicazione ecclesiastica e la riflessione teleologica capace di situare la città come corpo mistico nell'ambito del piano divino. Il predominio urbano concorda addirittura con l'orientamento filosofico del realismo imposto nel XIII secolo, in quanto riprende le parole di Aristotele, che definiscono l'essere umano come un animale cittadino, ed anche con l'impulso umanista, che può ricavare da Cicerone l'idea che le città sono ciò che più piace a Dio. Coerentemente, il ceto di regente urbano avanza verso una distinzione sociale vicina ai nobili, mentre disprezza i gruppi sociali inferiori, ed ancora di più se, come i contadini, non godono nemmeno di una formazione urbana. Da questo punto di vista si può interpretare che la stessa potestà ostentata dal principe deriva, in definitiva, dalla cessione popolare debitamente pattuita. In questa logica, la società comunale italiana, basata sull'organizzazione dei propri cittadini, diventa un modello di organizzazione in cui si mescolano in modo inseparabile la res pubblica, la città-stato e la società o stato politico ideale. La sua singolarità non sarebbe quindi un'indicazione di eccentricità, bensì l'espressione politica della perfezione sociale inerente alla città, palesando così, come sostiene Francesca Ximien, che les communitat son totes franques i cascuna comunitat pogue elegir signoria ai tal con se vogue, sempre in funzione dei propri interessi. La comunitat no elegì signoria por amor del regidor, ma se elegì regidor por amor de Simatexa. In questo senso, le città italiane diventano un modello perché i loro cittadini sono capaci non solo di scegliere chi li deve governare, ma anche di allontanarlo dal potere se il suo comportamento non si addice agli obiettivi collettivi. Si lo e se poderos sobre elle, Deu li dar comiat graciosamente, ai conferen los florentins e nostre temba al duc de Tarento, que ha legit per senyor, qua per e nos sabe regir. Questo comportamento, così come il reclamare la celebrazione delle corti o Parlamento generale, il rivolgersi ad un governante superiore o l'andare dal Papa, sono le quattro soluzioni contro il cattivo governante per evitare di ucciderlo. Di fronte alla possibilità di fallimento di queste soluzioni, Eximenis ricorre di nuovo alle città comunali italiane, perché, considerando che in quanto Chierico non gli si addice consigliare l'uso della violenza, situa la stessa questione a Pisa. In questo modo può simulare una corrispondenza incrociata tra i pisani e un patriarca, per far capire che la sovranità della stessa città violentata dall'atteggiamento insensibile del governante superiore, specialmente se questo non è scelto e non è signore naturale, giustifica, in ultima analisi, una rivolta armata contro questo. Si deve evidenziare che in tutti i casi la capacità di decisione della collettività è equivalente a quelle dei principi in altri sistemi di governo e per questo nel parlare delle decisioni sovrane bisogna specificare che provengono da comunitats o princeps. La contemporanea diffusione delle teorie che giustificano, secondo Marsilio da Padova, che il legislatore è il popolo o l'intero corpo dei cittadini o la sua parte prevalente mediante la sua scelta o volontà, o di quelle di giuristi, a cominciare da Bartolo da Sassoferrato, che giustificano la capacità elettiva propria delle corporazioni, permette di affermare che il cammino futuro lo delineano non tanto i principi quanto le comunità. Per questo motivo, si attribuisce ad Eximiens la previsione secondo cui, da qui avanti, noia ora reis, né dux, né comtes né nobles, né grand seniors. Anzi, da qui avanti, alla fide del mon regnerà porto l'omon la giustizia popolare e tol l'omon por se conseguen partite in comuns, a si conquis er Florencia e Roma e Pisa e Sena ed altre città dell'Italia e d'Alemania. Dell il modello continua ad essere disseminato di pericoli. Secondo Aristotele, così come la monarchia può degenerare in tirannia o l'aristocrazia in oligarchia, il governo del popolo può degenerare in democrazia. E allora il poble es il monarca e tratta d'exercise il poder monarchiche non obeinta alla lei e es convertexe un despota. E Ximenes avverte chiaramente che quan signoree allo poble si vuole affligir e impobrir e subgiugarlo rix con il conseguente disordine sociale che ne deriva. Per questo motivo la praticabilità del sistema e la prosperità delle città vanno unite ad un corretto governo in mano ad una cerchia borghese colta, istruita e promotrice di attività generatrici di ricchezza, come soprattutto il commercio. Questo avallo ideologico concorda con la dinamica sociale che in Catalogna e con diversi adattamenti nel resto della corona d'Aragona sta affermando una cerchia dirigente, ben salda su delle solide basi economiche sempre poggiate su un atteggiamento investitore rivolto ad acquistare proprietà e ad accapararsi diritti e rendite di ogni tipo. Il comportamento lega le città ai loro dintorni, delineando così delle unità di municipi con le rispettive regioni, uno spazio in cui la produzione agricola si adegua alle necessità di rifornimento e di speculazione delle cerchie urbane, alle quali si vincola anche la popolazione, che li dipende attraverso i censi enfiteutici o i crediti oltre a recarsi al mercato e a utilizzare i servizi del centro urbano. Il territorio si ricopre così di ragioni socio-economiche che coincidono con gli interessi delle rispettive cerche borghesi, che hanno le loro fortune investite nella regione di influenza. Di conseguenza, la capacità di intervento giudiziario sul territorio è basilare per la stessa prosperità del gruppo dirigente. Se non si possono perseguitare coloro che non adempiono gli obblighi economici concreti, la stessa cerchia urbana è in pericolo. Questo succede proprio nel XIV secolo perché la tradizionale frammentazione giurisdizionale si accentua in un paese che si sta convertendo in un mosaico di giurisdizioni invalicabili. Le necessità economiche di un sovrano incapace di stabilire un sistema fiscale globale si possono coprire solamente con i contributi straordinari delle varie classi sociali e con crediti urgenti per i quali si cedono come garanzia porzioni di territorio con la giurisdizione corrispondente. Di conseguenza i limiti socio-economici e giurisdizionali non coincidono ed i crimini e le inadempienze degli obblighi non possono essere puniti nelle numerose occasioni in cui i colpevoli si trovano in un'altra giurisdizione. Il diniego dell'assistenza giudiziaria inferente autorizza un intervento armato da parte del collettivo municipale sulla giurisdizione baronale che rifiuta la giustizia. Il potere nomiliare danneggiato si lamenta perché queste mobilizzazioni puntano all'intimidazione nei beni della giurisdizione avversa. Si lamentano decisamente che lo stesso riconoscimento giuridico del municipio giustifichi questa reazione solidale e armata, ancor più forte nelle popolazioni rilevanti per ricevere una strutturazione ed un riconoscimento istituzionale specifico, come quello sacramental di Barcellona. Con grande capacità di convinzione, tra le lamentele presentate alle corti generali di Catalogna riunite a Perpignan nel 1350, il portavoce de los Cavaliers de la Veguere de Barenquinone de Valles e Procurador de la Major Partida dels dit Cavaliers non solo critica gli abusi che nota in questa istituzione di difesa municipale, ma avverte che per semblanza imprimente d'ontes si è vengude stotes le comuni che son el Lomont. Il comune, indubbiamente italiano, è così mostrato come un'istituzione negativa, frutto degli abusi municipali che vengono governati senza i re e addirittura contro i nobili. Dal punto di vista nobiliare quindi bisognerebbe prendere provvedimenti nel momento iniziale per evitare che la sequenza degli avvenimenti finisca per sfociare in una struttura comunale. La Lamentela però non può evitare una dinamica socio-economica che sta convertendo il paese in un'autentica rete di entità regionali intorno ai centri urbani. Non c'è da stupirsi quindi che nel XV secolo il prestigioso giurista Thomas Meyers eh, valuti la capacità propria di ogni città, spiegando che nel combinarsi tra loro esse stabiliscono un insieme articolato di tutto il paese. Come glosserà qualche secolo dopo un altro giurista, Mas Pons. Evidentemente dietro a questa impostazione pulsa il modello dei comuni italiani. Le città e soprattutto Barcellona lo vedono come un modello gradevole e addirittura coerente con la loro importanza impostasi sulla politica della corona d'Aragona. I magistrati municipali di Barcellona sono stati i principali responsabili del modo in cui si è risolta la successione di Giovanni I nel 1396 e di come si è arrivati ad un lungo interregno alla morte di Re Martino nel 1410 e della pretesa destituzione di Giovanni II nel 1462. L'esercizio del potere nel XV secolo mette in evidenza una larvata e permanente discussione riguardo all'appartenenza della sovranità del paese al monarca o alle classi sociali, in quanto rappresentanti della terra. In questa rivendicazione, che coinvolge altri interessi più oligarchici, risalta la posizione di regente della città di Barcellona. Le diverse impostazioni apportano gli argomenti che alimentano una guerra civile che tra il 1462 e il 1472 dissangua le forze e il futuro della Catalogna. Il governo municipale di Barcellona, con la sua preeminenza nella gestione di questi fatti, pretende di incidere sulla Catalogna in un modo simile a come una città comunale governa la sua regione assumendo così, come dicono i deputati del paese nel 1466, nel definire Barcellona il cuore dei cuori della Catalogna. È chiaro che la stessa immagine del corpo implica l'esistenza di una testa. Comprensibilmente i rappresentanti delle classi sociali non optano per vivere senza re, bensì per invocare la capacità di poter scegliere il loro capo. In realtà le funzioni che le classi sociali guidate dalla città di Barcellona riservano al re prescelto mettono in evidenza la volontà di preservare nell'ambito comunale il potere effettivo e destinare al monarca una posizione formale ed un ruolo come capo militare, ricordando quindi le pratiche svolte nelle città italiane. La rivendicazione di maggiore importanza nel governo politico del paese viene espressa anche dalle città del Regno di Castiglia che si inseriscono nelle tensioni del Regno e soffrono allo stesso tempo una tensione interna crescente intorno ad un'oligarchia che detiene il potere municipale superiore cercando di impermeabilizzarlo rispetto ai settori artigianali e ai commercianti riuniti nei denominati comuni di ogni città. Anche l'argomentazione ideologica trova il modello nei comuni italiani basandosi sul rinnovamento rinascimentale del XV secolo. Umanesimo e comune si mescolano nel referente ideologico partendo dall'amministrazione per l'umanesimo civico e l'orgoglio patriottico delle signorie. Il cronista Alfonso Palencia approfitta di una prima tappa a Roma tra il 1450 e il 1453 per compiere diversi viaggi e soggiorni a Firenze, dove partecipa ai gruppi culturali umanisti e prova una grande ammirazione per la capitale dell'Arno. Il comportamento civico dei fiorentini può diventare un riferimento in molti altri luoghi, nel dimostrare che la convinzione delle idee condivise può essere più forte delle armi, come testimoniano i cittadini di Firenze con la sola la suo su regimento no inciato a questa pesos de armas han vencido muchas veces a crueli estiranos por a asiento me quello trionfo buscare non solamente de vantener en presio la armas ma deve imponer la gudez de los sentidos e la dottrina, secondo esto ciudadanos Fazen. Assumendo il modello italiano e addentrandosi nella conoscenza non solo delle idee ma anche dei paesi e delle terre dell'Italia comunale, Palencia non smette di pensare alle problematiche contemporanee esistenti in Castiglia. Nella battaglia più dialettica che fisica che immagina tra i cani e i lupi, non è un caso che i primi siano spagnoli e i secondi italiani. Nel tradado della perfezione del trionfo militare crea il personaggio di un cavaliere castigliano chiamato Exercizio, che percorre le città italiane alla ricerca dell'esperienza e della discrezione che non trova nel suo paese, potendo constatare così i valori civici dei quali avrebbe bisogno la Spagna e soprattutto la Castiglia. E che sono propri delle toscane. Partendo dal referente italiano, il cronista si addentra nella politica castigliana per consigliare sulla necessità che il buon governante sia prudente ed eviti la superbia con cui potrebbe irritare i propri concittadini, soprattutto quando un'oligarchia di buoni governanti sembra più adatta che i gruppi popolari. Così la virtù civica spinge la capacità di ogni città, cosa che si traduce nell'incremento dell'autonomia municipale in capitali come Siviglia. Le posizioni di Palencia, però, si concretizzano nella pratica sia per mettere in guardia dagli eccessi del popolo, sia per segnalare la superbia delle oligarchie dominanti. Il pericolo che Palencia ha individuato più chiaramente nei comuni italiani è l'eccesso di superbia dei governanti, che può squilibrare facilmente la città, sia incitando la reazione dei ceti inferiori, sia intraprendendo obiettivi eccessivi. È la critica che egli rivolge ai dirigenti municipali di Barcellona, che porteranno il paese alla rovina come conseguenza della guerra che muovono contro il re del 1462, frutto in realtà del fatto che questi borghesi illam suam inter omnes orum seculorum prudentiores summen consolis arrogantiam stolidus ostentarunt, divulgantes impropenter atque impie quod sideus consilio egeret nusquam peretremquam bar chinoa id posset avere. A Siviglia, invece, Palenzi avverte degli eccessi popolari allo scoppio del 1463 della rivolta cappeggiata dalla Comunia Ispalense, sinonimo del Comun o comunità promossa dai giurati della città che dalla metà del secolo esercitavano un controllo sempre più oppositore verso il Consiglio di Giurati che deteneva il potere municipale superiore in una chiusa, alimentando così la tensione reciproca scoppiata nel 1463. Lo stesso umanesimo, orgoglioso dell'organizzazione cittadina, pulsa nella formulazione della città ideale e redatta tra il 1454 e il 1455 da Rodrigo Sanchez de Revalo, chiaramente complice di un umanesimo conosciuto dallo stesso autore proprio a Roma e che gli permette di parlare della città ideale in linea con le opere di Leonardo Bruni e di Leon Battista Alberti. Contemporaneamente si sta estendendo in Castiglia un discorso intellettuale che rivalorizza il ruolo del cittadino nella vita e nelle decisioni pubbliche del mondo urbano. dichiara rivendicazione umanista come si può notare in figure come Alfonso de Madrigal del Tosado, Pedro Martínez de Osma, Diego de Desa o Fernando de Roa. Quest'ultimo attribuisce chiaramente il potere alla sovranità popolare e non a quella territoriale o ad un monarca che, d'altra parte, deve essere concepito non in maniera vitalizia, bensì in funzione della volontà dei sudditi. Sia le tensioni sia i riferimenti ideologici si addentrano nel XVI secolo, soprattutto perché il regno di Ferdinando il Cattolico termina lasciando molti problemi interni da risolvere. Così si spiega che, ancora durante gli anni venti dello stesso secolo, le rivolte in Castiglia e le Germanies, nell'antica Corona d'Aragona, in cui risalta Valenza, promuovono delle riforme municipaliste di stile comunale italiano. In maniera esplicita, a Valenza, nel rivendicare un governo dotato di una sufficiente autonomia municipale che non abbia bisogno di interventi a reggi superiori, il notaio Michel Garcia afferma che Valencia ha de ser comune a Ixi con Venezia. Non è un paragone sorto dall'ambito intellettuale. Lo stesso autore, nello spiegare come era cominciata la Germania, dice che il popolo di Valenza si organizza come a Venezia. Lo poble feutrez sindix ai miticiao de Venezia, coma regidors e seniors de tot lo poble. A livello popolare, quindi, agli inizi del XVI secolo, Venezia rappresenta il modello da seguire per ottenere un governo rappresentativo di tutto il popolo. Nello stesso senso, uno dei padri della rivolta, il lanaiolo Jean Laurent, manifesta l'ideale di giungere ad un futuro in cui non essere bram mestres ni soğan altres leis che les bendonades come la signoria de Genova. C'è un filo conduttore diretto con Francesc Eximenis che a Valenza godeva di una grande fama sin dal XIV secolo ed era addirittura aumentata grazie ad un'edizione del Dozze della Crestia del 1484, venendo assunto come un chiaro ideale municipalista di permanente consultazione. Un esemplare di quest'opera era incatenato nella sala del governo locale di Valenza. In questo modo nella Corona d'Aragona il grande peso di Eximenis come base ideologica della rivolta ha garantito la prolungata e convinta evocazione dei comuni italiani. In questi momenti dell'inizio del regno di Carlo I, un'eredità politica economica e sociale appesantita dalle difficoltà di convivenza tra i sistemi locali e dai contrasti nelle aspirazioni di differenti gruppi sociali garantisce la stessa scintilla di tensione alle città castigliane. La pretesa di avanzare verso una dinamica pattizia con la monarchia, soprattutto da posizioni municipali, viene rivendicata chiaramente dall'immagine dei comuni italiani. Il Marchese di Villena accusa i rivoltosi di Toledo di voler attraere a quella città alla libertà della maniera che lo è està nella città di Genova, i otras in Italia. Si tratta di un riferimento abituale e ripetuto, come afferma ad esempio anche Antonio de Guevara, nell'evidenziare che le città in cui trionfa la rivolta da Estra chiederanno esenta i Libertadas come lo son Venezia, Genova, Florencia, Siena e Luca, de manera che no as la mene la cidade sino señorías y che no haya e nel regidores sino consules. Allo stesso modo, altri autori contemporanei, come Alfonso de Ulloa o Damian de Goes, e gli stessi protagonisti dei fatti, sono anche coscienti che nella rivolta comunale, las ciudades sublevadas contemplavan trasformare en pequeñas repúblicas autonomas, según el modelo de las ciudades italianas. Parlando di comune, dunque, si intende un modello italiano che viene associato ai termini di libertà e di indipendenza municipale, senza menzionare però che l'invocazione popolare comporta in realtà la consegna del governo alle corrispondenti oligarchie locali, o permette comunque di ampliarne il raggio d'azione. Nello stesso periodo, questa immagine è condivisa in altri luoghi d'Europa, ed anche se rifugio dalla realtà vissuta dell'Italia dell'epoca, riflette comunque una certa conoscenza delle terre italiane. Oltre agli scrittori moralisti che nel basso medioevo ispanico hanno teorizzato una società ideale, hanno lasciato la loro impronta anche i racconti e le descrizioni con cui i cronisti dell'epoca hanno avvicinato la realtà della penisola italica alla penisola iberica. L'idealizzazione che è giunta fino al XVI secolo si basa in gran parte sulle immagini divulgate allora ed in precedenza. Parte seconda. Conoscenza del comune italiano. XIII-XVI secolo. Oltre all'immagine dei comuni come un determinato modello sociale, c'è una realtà, un'esperienza di vita concreta nel nord della penisola italiana. In modo significativo, il prolungamento dell'innovazione del sistema comunale come modello d'organizzazione sociale non comporta un identico grado di conoscenza della realtà vissuta nelle zone da cui proviene il modello. È necessario, quindi, esaminare i contenuti di quella realtà conosciuti nella penisola iberica, così come le vie attraverso le quali essi arrivano. Nel XIII secolo le cronache di Castiglia si riferiscono al nord Italia nel riportare rapporti diplomatici con il Marchese di Monferrato o con il conte di Ventimiglia, oltre ad Otros Lombardos, soprattutto in seguito alla candidatura di Alfonso X di Castiglia all'Impero, formulata nel 1256. La cronaca di questo re non entra nel convulso scenario italiano e non menziona i ghibellini di Pisa che promuovono la candidatura e si limita a riferire che l'host della Lombardia le avviene inviato muchas veces sus madneros sobre esto. Lo stesso cronista spiega che non può aggiungere nient'altro, perché persino quando il re pretende di andare all'imperio, il narratore si limita a parlare de los Reinos de Castiglia e de Leon, perché lo che fizo è la scosa come passaron dove il fuè e Escribidor non la supo né la puso a chi. Contemporaneamente, la maggior vicinanza commerciale e politica nella Corona d'Aragona facilita i citati riferimenti dei cronisti catalani ai comunes, attribuendogli uno spazio concreto in Italia, differenziato dalle terre pontificie e dai domini sotto governi monarchici. Agli inizi del penultimo decennio del XIII secolo, l'incorporazione della Sicilia e soprattutto la confusione internazionale che ne deriva posa lo sguardo verso la globalità del contesto mediterraneo, cosa che accentua i riferimenti ai comunes. Subito dopo la campagna di Sicilia, si completa nel 1296 con il riconoscimento papale a favore del sovrano della Corona d'Aragona e del nuovo ed artificiale regno di Corsica e Sardegna, e soprattutto con un orientamento economico imperniato principalmente sul commercio con il Mediterraneo orientale. Lo scenario sottolinea e promuove un'intensa relazione con le repubbliche commerciali italiane, risaltando in questo momento Pisa, Venezia e soprattutto Genova, con le quali il rapporto è di collaborazione nel XII secolo, di accordi con diffidenza nel XIII secolo e di scontro aperto di guerra di corsa nel XIV i cronisti catalani dell'epoca raccontano questo rapporto, anche se centrato principalmente sulla relazione diplomatica con il monarca catalano-argonese, riflettendo le diverse relazioni delle tre repubbliche marinare. Spicca l'attenzione rivolta a Genova a causa della guerra del XIV secolo, le prime tappe delle quali già tratta Ramon Mutaner. E a cui, in seguito, la cronica di Pietro il Cerimonioso dedica interamente un lungo capitolo, con tutte le implicazioni con altre repubbliche marinare come la Venezia e la Pisana. L'obiettivo delle narrazioni è la corona d'Aragona e si entra ben poco all'interno dei comunes. Persino il passaggio riferito ai monarchi è presentato in modo scarno. Il trattamento dato a Giacomo II durante il suo viaggio a Roma nel 1297 si riassume dicendo che lì fofeta molta d'onore a Genova e A Pisa. Ad ogni modo, nel descrivere le varie controversie nate con Genova, si includono diversi protagonisti, fatto che permette un certo avvicinamento alle famiglie genovesi e alla loro attività. Così accade per esempio nella descrizione dell'attività militare di Antonio Boccanegra, l'Opus Ford Home de Genova, contro il quale Ramon Muntaner deve ideare una strategia affinché i suoi armogavari possano sconfiggerlo e farlo a pezzi. In seguito con la guerra intorno alla Sardegna si ripetono le imprese militari di cui si resero protagonisti i personaggi genovesi di rilievo come Fabiano Rosso Doria. La posizione dello stesso cronista Ramon Muntaner sul fronte di Gallipoli agli inizi del XIV secolo gli offre un posto ideale per conoscere il comportamento commerciale dei genovesi. Infatti dedica un capitolo intero alla sua cronica, alla descrizione del funzionamento diplomatico, militare e commerciale degli Zaccaria nel Mediterraneo orientale, a partire dal comportamento del Prohom de Genoves, Todisigno Zaccaria, nel succedere nel mestiere a suo zio Benedetto, a capo di un Leni Armate de Vuitanta Rems Armata Pla, e facendo affidamento sulla sua compagnia, che era in entro 50 persone, stozomenos Bons ed Estres. Questi, associati con gli Almogavari, nel 1307 assaltarono il castello di Focea, nel quale infinitat foque si guagna, guadagni che si servirono al genovese per stabilizzare la sua compagnia e impiantare una base nell'isola di Tassos, dalla quale poter negoziare con le altre potenze della zona. In questo senso lo stabilirsi degli Almogavari nella penisola ellenica permette di entrare in stretto contatto con personaggi venuti dall'Italia e di conoscere in questo modo il loro contesto sociale di provenienza. È il caso evidente del predominio dei veronesi ad Atene, spiegato da Ramon Muntaner, che comincia ritraendo la pratica sociale dei baroni della città italiana. El signor de Verona, che è bona citata in Lombardia, ha tre fils, e la un joelos mayor, el heretà de tot quanta via. E a quel qui venia pres, el la re ab trenta cavalieri, e ab trenta fils de Cavaliers, e lo trama Morea, la, al duc d'Athens. E quel qui era duc d'Athens, pare da quest duc de chiara vos Rebe lo molt volteantosamente. E dona lì mol del seu, el feo gran ric home, e li dona muller, eh? ab gran ricchea, e Fomolt molt savi Cavalier e bo, e act dos fils, e dues filles, e de sa muller e con los frares saperne chi è così, ben li andava, Mr. Bonifaci, chi era lo maggior? Adix son fare lo maior che la voglia alla morea a son a Germà. E lo fratelli maggior aiuta lì qualche po' e Mr. Bonifaci non aveva mai che un castello, che son parelli di ex l'exatta, e a quel venne per coche mise a pensare. E' così la parà dei cavaliere e abde fil de cavaliere, e presca valeria di son fratelli lo maior Per coche me li varia chi è ferito Foschi sinai scudere. E in che le parti non sono atte ne fil del ricom né de cavaler estor es e per cose feu el cavaler per me a de son La narrazione continua spiegando il successo di Bonifacio da Verona ad Atene, dove diventa procuratore del ducato, oltre ad ottenere altri benefici che gli permettono di presentarsi come Mister Bonifacio di Verona, signor della terza parte del Negroponte. I racconti sulla relazione reciproca possono anche riflettere facilmente le istituzioni delle società comunali. Nel 1324, la cessione alla corona catalano-orgonese dei Domini Pisani in Sardegna, mantenendo solamente Cagliari come feudo, comporta che gli uraren totes le forze che te lo comu è la Isla de Sardegna, e che nel rein lo Castel de Caller en un feu per lo signore Idaco, fare in homenage Los Anciens de Pisa per lo comu. La qualcosa implica che una delegazione di rappresentanti a Nassena a Pisa perrebbe le dito mentage della Scienze de la Comune, denotando così la posizione di superiorità di questi, di questi anziani, nella struttura del potere a Pisa. Inoltre, l'attenzione per i propri interessi del casato barcellonese, sia dalla corona aragonese che dalla siciliana, spinge a penetrare nel fratturato tessuto sociale delle città avversarie, soprattutto Genova. È in questo modo che Ramon Muntaner apporta dati sulla divisione tra Guelfi e Ghibellini a Genova che scoppia agli inizi degli anni venti del XIV secolo, quando i primi ottengono il potere della città e i rivali partono per Savona, dove famiglie come i Doria e gli Spinola ricevono il supporto del re Federico II di Sicilia. Veritat esche il signor re di Sicilia ha exi con aquel qui est la parte ghibellina, ha aiutata la casa di Doria e di Spindola, e le gancasanes qui exi rende Genova e anarena Saona contra la parte guelfa, qui es Romasa e la città de Genova. Ha exì, e que certa cosa esche Deus e la il signor re di Sicilia lo ha sostenutus. Il cronista considera sleali i genovesi riuniti a Savona perché non contraccambiano i soldi e le navi offerte dal siciliano, bensì si allearono con il comune di Pisa contro gli aragonesi in Sardegna, con Gaspar Doria come ammiraglio di Pisa. L'eco di alcuni fatti d'armi mediterranei arriva in Castiglia, specialmente quando nel XV secolo se ne rende protagonista un sovrano che ha allo stesso tempo interessi dinastici e familiari in Castiglia, così come si conferma dopo l'arrivo dei Trastamara al trono aragonese nel 1412. La sconfitta di Alfonso il Magnanimo a Ponza nel 1453, che comporta l'imprigionamento del re aragonese insieme a suo fratello Giovanni, re di Navarra, all'altro fratello Enrico e ad un gruppo di nobili della corona d'Aragona, Navarra, a Castiglia-Sicilia, Napoli e Sardegna, richiama l'attenzione di cronache castigliane, come la raccolta di Lope Barrientos, e ancora di più quando l'episodio è l'elemento scatenante l'anno seguente di una rivolta a Genova contro il Duca di Milano, il quale vi deteneva il potere supremo, a causa della facilità con cui libererà i prigionieri. Mentre la sconfitta navale è oggetto dell'attenzione letteraria del Marchese di Santillana, lo sviluppo degli eventi a Genova ha una diffusione internazionale e quando a Re di Castiglia Giovanni II le vinieron nuevas dei fatti, il suo cronista Fernan Pérez de Guzman le raccoglie. In generale, i cronisti cercano il dato che riguarda il proprio regno e di conseguenza i riferimenti italiani vengono raccolti in maniera indiretta. Nella lotta di fazioni in Castiglia, Alvaro de Stuniga si sposa con suo nipote grazie a una dispensa concessa da Pio II, cosa che permette alla cronica anonima di Enrique IV sia di commentare la brama del Papa per i soldi, sia di avvicinarsi alle sue origini familiari. Include così alcuni commenti su Siena e la sua società, nella quale famiglie di cittadini possono dare papi alla Chiesa perché Silvio Nea Piccolomini era nascido en la sibdad de Siena e de Honestos Padres es L'aumento dei rapporti che comporta sia una presenza castigliana nel Mediterraneo sia la crescente presenza di banchieri, commercianti ed altri uomini d'affari italiani nella penisola iberica implica evidentemente un contatto permanente ed un interscambio di informazioni attraverso dei corrispondenti che realizzano delle relazioni. Non c'è da stupirsi quindi se le notizie dell'Italia aumentano nel XV secolo. La conoscenza si riflette anche nelle cronache castigliane, che in via eccezionale raccolgono notizie che destano l'attenzione, come la morte del Papa Paolo II, che avrebbe avuto una morte ignominosa in accordo con la mancanza di virtù della sua vita. In questo contesto si raccolgono anche informazioni sul nord Italia che sorprendono per la loro apparente curiosità o gravità. È il caso dell'assassinio del duca di Milano Francesco Sforza nel 1466, raccontato dettagliatamente da Diego de Valera nella sua cronica del regno di Enrico IV di Castiglia, così come gli è giunto. Una cospirazione di tre persone, delle quali scappa proprio colui che aveva conficcato la daga nel corpo del duca, senza che si sappia il motivo personale di quest'uccisione, uccisione, e di provvedimenti della duchessa per proteggersi con i figli e per limitare le armi nella città, evidenziando che fu la virtù della duchessa che toda la scorsa sosegò in tempio de tan dura e grave avversidad. Racconta anche che gran varietà da via de pensamentos nel senato di Venezia, riguardo al comportamento del Capitano de los Venezianos, che aveva lasciato perdere Negroponte, con tutte le conseguenze che ciò aveva comportato per la presenza veneziana nel Mediterraneo orientale. In modo simile, la proiezione di Luigi XI di Francia sull'Italia merita un capitolo nella cronaca anonima di Enrico IV di Castiglia, che lo presenta come un elemento destabilizzatore. El rey Luis de Franja, eh, como fuso ambicioso, proveedor de la guerra, siempre procuraba novedades, y como ya hubiese puesto discordia entre los grandes de Inglaterra, después del nacimiento de su fío, comenzó a defender alianzas de nueva amistad en Italia, y poner diferencia entre los príncipes y los pueblos de la. La narrazione continua spiegando che con la sua connivenza del Papa Paolo II che attira assai Napoli, il re francese include nella sua cerchia il conte Galeazzo Maria Sforza di Milano, suscitando il timore dei fiorentini. La menzione collettiva dei fiorentini concorda che con la distinzione rispettata permanentemente dal cronista tra i governi collettivi e quelli personalizzati. In tutto il gioco strategico cita il referente di Napoli, il duca Galeazzo Maria Sforza o il papa Paolo II. Però quando si riferisce a Venezia, Genova fine Firenze, parla dello Sveneschianos, lo Ginoveses e il Florentines. Nello stesso senso la nozione di cittadino caratterizza spesso i suoi abitanti, Antonio Jacobo Cidadanos de Venezia ad esempio. La visione dei comuni italiani si mescola a metà del XV secolo con il fascino umanista. Gli sguardi non saranno più solamente descrittivi, bensì più critici e ragionati, come si percepisce dalla penna attenta del cronista castigliano Alfonso de Palencia. L'umanesimo che condivide e assume durante il suo soggiorno a Roma e a Firenze tra il 1450 e il 53 lo fa essere attento sia agli argomenti politici che diffonderà in Castiglia, sia a cogliere il funzionamento delle ammirate città comunali. L'identificazione con gli intellettuali umanisti è talmente diretta che nonostante parli di terre e società italiane viste di persona, il suo parere coincide con le opinioni espresse allo stesso tempo da altri umanisti. Palencia cerca di mantenere questi vincoli. Durante gli anni Sessanta del secolo riceve lettere di personaggi come Donato Acciaiuoli, che lo mantengono informato sullo sviluppo di Firenze. Infatti, gli scritti di Palencia, di taglio storico in quanto cronista, ma di contenuto politico, visto il suo coinvolgimento nei fatti, comportano sempre la lode per la capitale toscana, che gli permette di giocare così la lingua latina per lodare la nobilissima urbis Florenzie, inter florentes orbi civitatis florentissime. Elogia la figura di Cosimo de' Medici e loda la Politeia Fiorentina perché in questa risalta sempre lo spirito civico della Signoria di Firenze, motivo per il quale la Libertas Fiorentina è l'unica libertà di cui Palencia parla favorevolmente. L'autore non ha dubbi riguardo al fatto che Firenze sia la città migliore e dotata in abbondanza della virtù umana tipica dei regimi politici frequenti nella regione, ragione per la quale può imporsi con successo a nemici che si affidano esclusivamente al vigore delle armi. Palencia, oltre a riflettere questo parere in diverse allusioni, nella gesta ispaniense intercala, nel sesto capitolo del trentaduesimo libro della quarta decade, un'estesa digressione dedicata a De Fragore Belli in Etruria, che gli permette di opinare riguardo agli italiani, al regime comunale e alle diverse signorie. È quindi la prima descrizione critica che la storiografia ispanica fa delle società comunali italiane. Secondo Palencia, il regime politico comunale ha garantito la transacta Quies Italorum, anche se il carattere dei suoi abitanti è propenso alle tensioni a causa del bellicos simprecordia precordia furor ad que milla contenziosa ingeniorum sublimitas propensior est. Aspetto visto positivamente per la straordinaria capacità di governo che li contraddistingue. Praes seferens aptitudinem imperandim singularem questa però si può vedere contrastata dalle stesse tensioni di modo che la capacità di governo supra imperi sedes misera servitute conculcetur il cronista critica i romani perché vivono molto ancorati alle glorie passate preoccupati del fatto di giungere a hack tempestate nomine tanto appellatorum cosa che gli fa pretendere in aliquio repetere imperium benemerite antiquati conscriptum Quodcunque irritatur mens romanorum adversus potentiam convenarum. Aspetto da tenere presente in un contesto in cui la condizione di cittadinanza genera gravi tensioni, favorendo controversia inter falsos cives et convenas occupatores. Da qui si arriva ad una paralisi di iniziative, gesti di ostentazione sociale e di imposizione dei potenti. Il riferimento all'impero romano è altrettanto valido per gli obiettivi dei Veneziani. Tumet quoque nimirum senatus venetorum, Romani imperi vestigium, secutus in altem utascensum, sublimioris domini curent. Il cronista castigliano crede che la potenza veneziana si stabilì 900 anni prima, attraverso una scelta militare diversa da quella dei Romani: perché ipsi veneti milizie conductionem longe aliter quam romani acquisire dun pericola exercitationis bellica externis omnibus committant. Cosa che invece gli imponeva «sibi sì, vero ex mercatura opes multas diligenter querant ad aldendum aquae exercitum suffecturas. Applicando così alla Venezia storica un problema quasi contemporaneo alla maggior parte delle città comunali, interpreta che liberandosi dalle responsabilità dell'esercito e pensando principalmente al commercio, si è ottenuto un governo giudizioso e libero da conflitti di fazioni. Domi auto moderatius questusque veneti magistrasque, romani repubblicam administrasse videntur, forteque mercature, intenti et bellicorum discriminum ipsi quodam modo, exertes ferocem civilem, evitent facticosacque, a emulazione nunquan inficiantur. Il comportamento interno dei governanti veneziani è altamente lodevoli, convinti che il rispetto e la pace interna siano la base della potenza esterna. At vero vicissitudinem civilis benevolentia inter se observa maxime quam dun coluerunt abebunt firmum sue magnitudinis columen. Valencia denota soddisfazione per il fatto che il potere sia nelle mani di un'oligarchia equilibrata, nella quale il Dux, come capo supremo, ha in pratica solo una prelazione protocollare, che gestisce equamente, perché non si può pensare che possa aliud nihil permittunt insorcere ob onorationem nomini cultique concessam. La critica al governo veneziano si centra sulla superbia dei governanti, che è un vizio sorto dallo stesso esercizio del potere, ma che può colpire il popolo. Affetti dalla stessa superbia, i governanti di Firenze si mostrano troppo insolenti, provocando un malessere che finirà per obbligarli a permettere l'accesso al potere del popolo emergente. Così, quindi, questo comportamento della cerchia dirigente ha favorito la fluttuazione degli affari pubblici dei fiorentini ed il fatto che la città da Fiorente venisse sfinita. Palencia valuta in questo modo la crisi di Firenze e conclude che la città è stata salvata da due cose, la fortuna e Cosimo de' Medici. Palencia continua spiegando che la potenza di Firenze ha condizionato l'evoluzione della Toscana. Pisa ormai non conta più, completamente annichilita dal vigore fiorentino che ha imposto la dispersione della sua gente. Rispetto ad altre repubbliche toscane come Siena e Lucca, Palencia non nasconde l'aggressività di Firenze che ha dichiarato la guerra ai Lacesiti Lucenses per privarli di gran parte dei loro territori. Lucca, tenus depressasque a tyrannis vires, vive sotto il timore di Firenze, che continet in timore semper vigilibus spectatoribusque munitam. Siena sopravvive grazie all'aiuto che offre per la protezione degli interessi fiorentini. Senensium tuetur ipsa suspicio acquisquilibet potentatibus qui adversentur florentinas ardiuta. Tra il vicinato dei Toscani a sud, la gente di Perugia risalta per la sua arroganza e per la sua condizione armi saltissima, come ben sanno Etruscos umbrosque. Aspetto che metterebbe in grave pericolo i vicini del Transimeno, se non fosse per gli ordini del Papa, perché nec possunt perusini pra edizioni seclesiastiche proximitate, ita calcitrare tutto pede ab stimulo dominanti scleri. Secondo Palencia, la superbia dei perugini gli fa sopportare in malo modo sia la subordinazione al Papa che il vicinato con i fiorentini. Superbians perusina Conditio ut pontificibus in Vita nihilonimus saevit in florentinorum finitimus si occasios incidat. La tensione tra la chiesa e la città si riprende anche a Bologna, dominata da un lato dai chierici, ma dall'altro con dei cittadini pontificibus romanis parum parent. Le forti divisioni in fazione di Bologna sono colte dal conista castigliano perché riconosce che i bolognesi sono omnes mitissimi con tutte le città vicine, ma invece sevissimi interse in vicem emulantur usque ad alteris fazionis exidium. Le divisioni interne sono talmente forti anche a Genova che la città deve sottomettersi ad un principe straniero. Domi in, in facciosa emulazione per culsi externum principem sibi malunt prefere quam convince abere ducem. L'orgoglio e la prepotenza di Genova non sono un ostacolo perché accetti un governante forestiero piuttosto che uno della stessa città. Genua ups potens atque superba genuflectit libentius externo imperatori quam velit ipsa suo magistratu florere. Secondo Palencia, è la stessa vocazione commerciale predominante nella città a facilitare questa disposizione, a capirsi meglio con i forestieri che tra i genovesi stessi. Propter nam quandiscunt tollerare multarum insolentias gentium, qui domi ob innatam superbia convivere nesciunt. Infatti, l'aspettativa commerciale è sempre azzeccata, come si constata sapendo compensare la perdita dei mercati orientali come conseguenza del pericolo turco, sostituendoli con quelli del Mediterraneo orientale. Verum quidem opes alibicus emporis et mauritanis atque ispaniensis commercio in patria ex mercaturis mitius afferunt. Valencia continua a dimostrare la sua conoscenza dell'Italia menzionando la potenza del duca di Milano a nord e del re di Napoli, che in questi momenti è Ferrante. Questi è succeduto sul trono a suo padre, il re d'Aragona Alfonso il Magnanimo l'umanista sovrano aragonese che dal 1432 fino alla sua morte nel 1458 cammina solamente su terre italiane, riaffermato dal 1442 nel suo regno napoletano conquistato e sforzandosi per essere ammesso tra i signori italiani. È chiaro che Palencia non può trascurarlo quando raccoglie la sfida di scrivere le gesta a ispanienzia, le relazioni stabilite con le società comunali settentrionali fanno sì che Palencia, narrandole, esponga l'ascesa di Francesco Sforza, che da alleato dei fiorentini impedisce che Alfonso possa aspirare nel 1447 a raccogliere l'eredità di Filippo Maria Visconti, continuando in seguito a valutare le relazioni del nuovo signore milanese con i veneziani e l'autorità che impone a Firenze, dove può contare sull'aiuto di Cosimo dei Medici, fatto che gli permette di reiterargli l'elogio. L'autore Castigliano fa una dimostrazione di conoscenza dell'Italia evidenziata di prima mano dai complementi geografici che aggiunge e della parzialità con la quale entra soprattutto all'interno di Firenze, dove si mostra disgustato per la crisi delle città, contrariato per il comportamento dell'elite locale e fermo sostenitore di Cosimo dei Medici. L'analisi del cronista Castigliano permette di apprezzare le forti divisioni interne delle società urbane, la precarietà degli equilibri di governo e il teso vicinato reciproco. In questo senso, quando più avanti narra i problemi dei veneziani nel Mediterraneo orientale, dopo la caduta di Rodi in mano ai turchi, si mette in rilievo la tensione tra fiorentini e veneziani, i rimproveri delle altre città verso il comportamento di questi ultimi e la convinzione che, nam experientia aperte do querant nunquam condulituros, Italie principe si veneti senato, usque dum extinctum nomen condizione veneta esset. Le repubbliche italiane quindi si molestano reciprocamente per il conflitto dei rispettivi interessi. Palencia scrive partendo dall'ammirazione che prova per le città italiane, soprattutto per Firenze, luogo che suppriava a qualche parte del mondo fertilidad, ma sono in ricchezza ed edificios, compostura virtudes, poderio, gravedad e in todos los otros bienes, asside fortuna como dell'animo. Questa ammirazione non solo giustifica che le idee di governo vengano proposte nella penisola iberica, ma anche che quest'ultima venga vista secondo criteri italiani. La descrizione che gli fa di Barcellona adotta un chiaro parallelismo con la città toscana. L'attrazione che prova in Spagna per Siviglia deriva dal fatto che la capitale del Guadalquivir è in parte simile a quella dell'Arno per le dimensioni e per il vigore sociale ed economico, e questo spiega che chi vi applichi chiavi interpretative italiane. Per questa ragione descrive Siviglia con termini umanistici appresi da altri autori, come la descrizione che Bruni applica a Firenze. Durante gli ultimi decenni del XV secolo le notizie dell'Italia settentrionale suscitano maggior interesse. Il cronista Hernando de Pulgara dedica un capitolo intero nella sua cronaca dei Re Cattolici alla Congiura dei Pazzi, che a Firenze costa la vita a Piero dei Medici nel 1478 accusa il Papa Sisto IV di esserne il mandante con suo nipote, il conte di Imola, che bramerebbe addirittura la città. Entrambi, secondo quanto aggiunge il racconto, si approfittano interessatamente della divisione della città in due fazioni, i medici governanti e i pazzi, e si servono della complicità dell'arcivescovo di Pisa, che avrebbe concordato con questi l'assassinio dei fratelli medici durante la messa. La narrazione situa la morte di Piero e dei medici nella piazza, assassinato direttamente da Francesco Pazzi, mentre Lorenzo, che si trova in chiesa, risulta soltanto ferito. Il popolo, per la propria indignazione, uccide l'assassino, l'arcivescovo Pisano e tutti i membri della fazione che non possono fuggire dalla città. Hernando de Pulgar continua narrando che questo porta alla guerra in tutta Italia, con il Papa e il Re di Napoli da una parte e il Duque di Milan con la comunità d'Estevenessia e Florencia dall'altra. Significativamente, tutti i riferimenti al governo di queste città le menzionano come comunità. Continuando a narrare che, come conseguenza di questi fatti, toda la terra d'Italia se pusa in armas e se partiva in partes, intende chiaramente un'Italia di cavalieri ed un'unità altra di comunità urbane perché alla fine alcune comunidades e caballeros aiutarono con il Papa e otras si aiutarono con il re Don Fernando de Napoles, il quale in favore della comunità de Florencia fiso guerra al Papa e alla comunità de Venezia, che erano de una liga. Oltre a questo episodio, Hernando del Pulgar si mostra molto attento alle cose che in este tempo pesarono nella terra d'Italia. Descrive il malessere di tutti i signori e comuni d'Italia verso Venezia, che non viene aiutata contro i turchi perché ha bisogno di abarcar quella sua cruda tirannia e antigua soberbia, trascinata da mira espansionistiche per la quale si è avventata su Ferrara. In realtà così tanta attenzione dimostra che i destini dell'Italia e del monarca al quale scrive la cronaca si stanno avvicinando. Ferdinando V di Castiglia, secondo d'Aragona e secondo di Sicilia, si mostra molto attento alle sorti del regno di Napoli, retto fino al 1494 da suo cugino Ferrante. Questa preoccupazione viene sufficientemente rispieccata quando il cronista racconta le ambasciate con il Papa. La campagna di Carlo VIII in Francia e in Italia, a partire dal 1494 è raccontata dettagliatamente e con attenzione, precisando come entrò per Italia con suo gran poder e il Duca de Milan le fu favorabile e le dio lugar por su tierra. La Seniorias de Genova e Florencia, Pisa e Luca e Sena. Todas si se umiliarono ed un lugar che passasse. E mantenimos por su dinero e passò por toda questa Signoria, acercándosi a Roma. Il Papa fu muy pesante. Temeroso e suida. Il dettaglio dei fatti e degli accordi concorda che la monarchia ispanica entra direttamente in scena. Di sicuro si schiera dalla parte dell'imperatore, del papa e del duca di Milano nella Lega Santa che nel 1495 porta alla battaglia di Fornovo, ben descritta dal cronista Castigliano che vi include un poema di Martin Calvero. Pulgar descrive anche lo sbarco, avvenuto lo stesso anno, delle truppe di Gonzalo Fernandez de Cordoba e il Gran Capitan in Italia, entrando così nel XVI secolo con la narrazione dell'incorporazione dell'Italia meridionale e l'implicazione nell'insieme peninsulare. Il coinvolgimento con il monarca quindi ha fatto sì che Arnando del Pulgar accentui la sua attenzione verso le vicende italiane nel redigere la cronica di monarchi che in realtà stanno proiettando i loro interessi dalla penisola iberica su quella italica. In modo simile, nel XVI secolo, quando Ieronimo Zurita pretende di riunire la storia della corona d'Aragona, si trova con una maggiore e più intensa relazione di episodi comuni tra le due rive del Mediterraneo occidentale. È comprensibile quindi che l'Italia comunale sia molto presente nell'opera dello storico principale del XVI secolo nella penisola iberica. Ciò nonostante, la società comunale non gli interessa in quanto tale, ma vi si addentra per precisare il contesto dei fatti militari, diplomatici e commerciali in cui intervengono i sovrani della Corona di Aragona. Con questa motivazione, l'autore dei 20 libri degli Anales della Corona di Aragona penetra nel tessuto comunale. Per cominciare, nei primi trent'anni del XIV secolo, a partire dal fatto che nel 1297 Bonifacio VIII concede a Giacomo II i diritti reali sulla Corsica e la Sardegna. Questo monarca avvia un'intensa attività per la delle basi pisane sull'isola sarda, attività protratta fino a poter organizzare la campagna di conquista del 1324. Le manovre del sovrano catalano-aragonese coincidono cronologicamente con uno scenario molto agitato in Toscana e in Lombardia, dove si mescolano la venuta dell'imperatore Enrico VII nel 1311, lo scontro delle città nelle rispettive leghe e l'intervento al comando degli eserciti papali del catalano Ramon de Cardona, che viene sconfitto dai milanesi nel 1324 e che, passato l'anno successivo al servizio dei fiorentini, viene sconfitto dai lucchesi nonostante si fosse adattato all'ambiente italiano e di conseguenza fosse muy adottato lo discorso si tratto de aquella nación. Il cronista segue queste trame mescolandole, ritenendoli così proprie da attribuirle a Giacomo II, che mostra mentre si rivolge al Papa, por medio del capitano Napoleon, para che se pise alguna tregua entre Castruccio, da Lucca e il Comune di Florencia, e su Parcialidad, perché più liberamente pudesse comprender la guerra contra i pisanos, che non eran devotos de la e eran enemigos de su Parcialidad, y los florentinos socorrienses a cose cosas de la Lombardia, e a don Ramon de Cardona, capitano general de la Iglesia. La descrizione delle campagne di Sardegna che occupano il XIV secolo, unite allo scontro permanente di corsa e di guerra contro Genova, permette di osservare diversi accordi tra le città comunali, specialmente nelle relazioni diplomatiche come l'avvicinamento tra Genova, Pisa e Milano del 1340 contro la corona catalano-aragonese. Tutto ciò nel contesto di tensione permanente che il cronista attribuisce nel 1446 al re Alfonso il Magnanimo, rispetto a quando a Borrecido era il nome del Signorio de los Reyes de Aragón y de la Nación Catalana en aquella Comunidad de Genova. Questo regno del Magnanimo è il secondo grande momento in cui Zurita si avvicina all'Italia comunale, con uno sguardo molto attento alle alleanze e alle relazioni tra le città. Un terzo grande momento dell'attenzione di Zurita all'Italia è quello relativo al passaggio dal XV al XVI secolo per quanto riguarda la campagna italiana di Ferdinando II d'Aragona e V di Castiglia. Questo monarca riceve un'attenzione specifica attraverso una biografia ordinata in dieci libri e sottotitolata chiaramente della Sempresas i Ligas in Italia, con una prima edizione conservata del 1580. L'opera si basa su una relazione cronologica dei fatti rilevanti del re a partire dal 1488 e dal secondo libro l'asse centrale si colloca in un'Italia in cui il monarca ha interessi sia in Sicilia che in Sardegna e in Corsica e sempre di più nel mondo signorile e comunale. Dal terzo libro la relazione dei fatti si addentra con naturalità nel XVI secolo, attenta alle relazioni dei comuni e delle signorie italiane con i movimenti e le strategie dei contrapposti eserciti francese e spagnolo, prospettiva che fa predominare quindi gli aspetti militari e politici. Durante queste fasi, e sempre con l'obiettivo puntato sugli interessi dei monarchi aragonesi nella zona, Zurita contribuisce a diversi avvicinamenti alla società comunale. Da una parte la menzione di ambasciatori e negoziatori non smette di essere un contributo ad una certa prosopografia dell'interno di città come Pisa, Lucca e Genova. Nel 1308 Giacomo II riceve come rappresentanti della prima Paralocheto Caba, la Sempresas de Sardegna, gli ambasciatori Rainer Sampaz, Joan Russo de Galandis e Derdiono Guascapa, mentre questo stesso anno gli ambasciatori di Lucca sono Gatelli e Bernal Ronchi. E si decide il servizio di Brancaleon de Oria e Bernabe de Oria su Chichio, che era nel Capitano del Comune Pueblo de Genova. Allo stesso modo, l'anno seguente negozieranno per Pisa Pellario Ciculo, de Lanfranchis, Ibocciamino de Gualandis, Juan Faselo, Dottore Enleyes, Leyes, Banduccio Bancote, Juan Jadí i Beliscio Aliata. Nel 1325 lo fanno Celio di Angelo e Gerardo di Castellanselmo. Queste menzioni penetrano facilmente all'interno degli equilibri urbani, come avviene nella narrazione del trattato di pace stipulato nel 1291 tra le corone d'Aragona e di Sicilia da una parte e il comune di Genova dall'altra. Con questa scusa, il cronista riflette su quali siano le basi del potere politico ed economico in questa città. Da una parte, sottolinea la necessità di consegnare importanti ambiti di potere ai forestieri, essendo governador di aquella signoria Guillermo de Bruno della città de Astes e il capitano della mano forastero alla Franchigno de Suarigo della città de Bergamo, che erano los che in cargo del governo. Dall'altra, menziona los mas poderosos che erano Oberto di Spinola, Oberto e Conrado de Oria aggiungendo che l'imperatore Federico ed il re siciliano avevano beneficiato le case mas principales e antiguas, tra le quali si citano Las de Flisco, Spinolas, Negros, Orias, Grimaldos e De la Volta. Zurita non dimentica di esaminare le dinamiche sociali interne, specialmente quando innalzano personaggi come Castruccio, che a Lucca fu elegido del pueblo para su gobierno come ombra d'animo animo valeroso e che denia odio lo tiranos che si abbiamo appoderato da quellas cidades e che si convertirà in signor generale della città di de Lucca e del parte imperiale de Pistoia. Il racconto del cronista mostra un interno urbano assolutamente frazionato tra le diverse famiglie con le rispettive clientele. La descrizione della società pisana che Zurita mette in bocca all'ambasciatore di Lucca Bove di Mulacchio nel 1323, seppure sia interessata perché questo cerca di guadagnarsi il favore armato di Giacomo II contro i pisani, è molto rivelatrice nel descrivere che Pisa «estaba in gran divisione, i tenian tanta deferenza e desconfianza los unos de los otros che de ninguno se osaba confiar, i por esta causa esteban desterrados fuera della città los más principales y mejores de aquella signoria. situazione che distruttura tutto il territorio, visto che avia asimismo sí tierras Castillo nel contado di Pisa che non sia a signoria, e stava quella città tan pobre che non avia forma di poter non solamente offender, però, né resistir. E per questa causa se ostenban molti ogni giorno e cesava tutto suo trato di mercanzia, e stavano ridicido a gran miseria. Zurita non dimentica di descrivere in che modo le posizioni delle differenti fazioni tra guelfi e ghibellini incrinano l'interno di tutte le città e favoriscono lo sviluppo di alleanze esterne in funzione di questi schieramenti. In questo stesso caso l'ambasciatore di Lucca pretende di agitare una popolazione pisana principalmente ghibellina contro un governo locale guelfo, coincidendo cronologicamente con il fatto che in Liguria l'os del bando ghibellino che ferono Chados de Genova tuvieron su gente en Saona e continuarono il cerco de Genova. Si allaccia così alla descrizione di un vicinato molto teso tra le città. La capacità di organizzare eserciti si impone dunque come punto d'attenzione, come lo stesso ambasciatore lucchese critica nel 1323 i pisani nel valutare il loro esercito in mano a Ukuluccino de Baschis, che era a mas diestro i sagazzi eloquente nel consiglio che Guerrero, e contava su alcuna gente de cavallo molto malarmata, provvedenziale, si francese, si italianos. La partecipazione dei sovrani aragonesi in questo contesto dà motivo al cronista per esaminare le strategie sia di Giacomo II agli inizi del XIV secolo per ottenere nelle sue pretese sulla Sardegna la intelligenza con la Signorias de Florencia e Lucca e con la parte Guelfa d'Italia, sia quelli di Re Alfonso il Magnannimo e Ferdinando il Cattolico nel XV secolo alla ricerca di una supremazia nell'area italiana. Nell'opera di Zurita le lotte del primo quarto del XIV secolo meritano una grande attenzione. Egli cerca di ripercorrere il confronto tra Guelfi e Ghibellini, mostrando la divisione a Milano, che descrive tiranizzata da Guido della Torre. L'intervento dell'imperatore, l'aggressività di Venezia verso Ferrara nel 1309 e soprattutto la strutturazione e il funzionamento delle varie leghe e battaglie che interessano la Toscana, il Piemonte e la Romagna, soprattutto da quando, nel 1311, abbiendosi rendito all'imperador Cremone e Vicentia, i tenendosi a a Bressa, la Ciudades del Florenzia, Bologna, Sena, Lucca e Pistoia, i Todas la Soltra della Toscana della parte Guelfa, se confederarono e muy estrecha liga, pare in su difesa l'imperatore. Le relazioni politiche, diplomatiche e militari diventano l'obiettivo più importante per Zurita, soprattutto riferendosi a lungo al XV secolo, entrando dettagliatamente negli interventi diretti, ma anche prendendo in considerazione tutto il contesto, fatto che per esempio gli permette di raccontare nel 1433 il re Selo e nel contado de Sena per l'afficinamento tra l'imperatore e il papa. Oppure, come questo, l'anno successivo entra per Pisa verso Firenze, allontanandosi dalle convulsioni estese a Roma. La proiezione del magnanimo al nord, soprattutto dopo essersi attestato a Napoli nel 1442, accentua lo sguardo di Zurita sullo spazio comunale. L'offerta del ducato di Milano ad Alfonso il Magnanimo nel 1447, grazie al testamento di Filippo Maria Visconti e l'incapacità del monarca ad imporsi nel momento in cui esso gli viene disputato, fanno sì che Zurita si addentra in una città che descrive divisa tra Barsejos e Sforceses, pur essendo per la maggior parte desiderosa di diventare una repubblica comunale, generandosi così una confusione che coinvolge direttamente fiorentini, veneziani e senesi. Il cronista aragonese racconta i patti tra tutti questi e descrive l'intervento del magnanimo in Toscana in un modo meno penoso di come fu in realtà, se lo valutiamo per la scarsezza di effettività di una campagna che voleva intimidire il Nord, ma in che in realtà si interruppe con scarsi risultati a piombino. Infatti Zurita è molto rigoroso nell'accertamento dei suoi contributi e dimostra una chiara capacità analitica, ma allo stesso tempo si mostra cortigianamente parziale verso i suoi signori, il re d'Aragona. Per questo motivo assume senza discussione che tutto il comportamento del magnanimo è teso a trattare pazza Universal d'Italia e cerca di stare in equilibrio per ponderare una prossimità con il Papa, che concorderebbe con l'obiettivo della concordia Universal stabilita per il beneficio della cristianità. Sono quindi atteggiamenti come la tensione tra il duca Filippo Maria Visconti e il suo genero Francesco Sforza, ciò che crea instabilità e che nonostante la buona volontà del re aragonese, nunca faltaba occasione de guerra perpetua o en la Marca o en la Lombardia. Zurita, come cronista dei re della corona d'Aragona, ha capito che per parlare di questa doveva addentrarsi negli scenari aperti dai suoi sovrani, come saranno nel XV secolo la Castiglia e la Navarra e come era già da prima l'Italia. Per questo motivo diviene l'autore ispanico che dedica maggior attenzione alla storia comunale. Per farlo utilizza le cronache catalane che lo hanno preceduto e in questo senso manifesta una stima esplicita per Montaner, è scrittor muy grave y verdadero, stima che non gli impedisce di correggerlo quando legge cose non sufficientemente documentate. Proprio l'impegno nella documentazione è una caratteristica di Zureta da sottolineare. Con lo stesso atteggiamento critico ha incorporato gli scritti precedenti, la qualcosa lo ha reso un buon conoscitore degli scritti italiani dell'epoca, dei fatti, fino agli umanisti, e perciò cita autori come Francesco Petrarca, Giovanni Villani o Giovanni Cusipignano. In modo esplicito si attiene a questi autori non raccogliendo ciò che è estraneo alla corona catalana orgonese, come fa quando, rispetto a Castruccio da Lucca, dice che «Sus grande e notables empresas estan muy celebradas por los autores italianos. Solamente conviene desire in esta parte lo che pertenesse a nuestros anales». Infatti, proprio perché si tratta di un obiettivo indiretto, il ritratto che offre dell'Italia comunale, anche se si estende dalla fine del XIII secolo agli inizi del XVI, non è un tracciato completo e approfondito, ma piuttosto è costituito da una serie di pennellate della ricchezza e dell'intensità dei movimenti politici e sociali prodottisi in questo scenario. Nonostante ciò, nel suo periodo il contributo di Geronimo Zurita diventa la principale visione fornita dalla penisola iberica sull'Italia comunale, aggiungendo uno sforzo notevole per addentrarsi nello scenario frammentato di baroni e comuni, Guelfi e Ghibellini, che completa abbondantemente le riflessioni fatte nel XV secolo da Palencia, oltre alle relazioni di Hernando de Pulgar. Oltre a questi dati, sui fatti concreti, l'immagine dei comuni italiani resta, nell'immaginario intellettuale spagnolo del XVI secolo, sinonimo di governo autonomo in mano ai poteri locali, senza interferenze superiori. Lo racconta Andrés de la Laguna, Genova e Signoria Porsi Edigen a dellos, e lo teorizza Francisco de Vitoria nel trattare il diritto naturale e quello internazionale. Persino quando Hernán Cortés manda lettere all'imperatore Carlo informandolo sulle sue scoperte in Messico per parlare del sistema di governo vigente in una città grande che Tenian nello Yucatan, ritiene che la migliore immagine sia il paragone con i comuni italiani. La ordine che hasta sta ora si è che la gente dell'A tiene a governarsi i casi come la signorias di Venezia, i Genova o Pisa, pochè no hai signor General de Todos. Ciò nonostante, l'alterazione dei contenuti politici e dei modelli, modelli sociali nel XVI secolo implica anche una modifica nei referenti della memoria storica. L'immagine del passato comunale nella penisola iberica ne risulterà chiaramente condizionata. Parte terza, allontanamento e silenzio del passato comunale italiano, XVII-XX secolo. Il grande contributo delle cronache è raccolto da Juan de Mariana, che poco prima della fine del XVI secolo, nel 1592, pubblica la Historia de Rebus Spagne, stampata in modo completo nel 1601, dando luogo alla Historia General de Spagna, la più conosciuta e diffusa in Europa per un paio di secoli. Mariana include in quest'opera un capitolo specificamente intitolato De la Guerra de Florencia, anche se inizia scusandosi per l'introduzione di un frammento della storia d'Italia in quella di Spagna, non se fuera, a de proposito, come io penso, dichiarare in breve la scausasi e il successo della guerra de Florencia, che poi al mismo tempo si imprendiò in Italia. L'episodio viene giustificato perché riguarda il magnanimo e per la conseguenza che gli causa. Mariana spiega in questo capitolo che la donazione testamentaria del ducato milanese al re della corona d'Aragona nel 1447, la successiva e poco efficace invasione della Toscana dal regno napoletano e il conseguimento definitivo di Milano da parte di Francisco e Sforzia, sepade dopo sedio una nuova linea de principes e causa di futuri contrasti anche in Francia con Italia e con ambas Spagna, e si revolverono con guerras che durarono hasta nostro tempo. La contestualizzazione della politica di Alfonso il Magnanimo fa aumentare l'attenzione di Mariana sull'Italia comunale, basandosi sulle strategie, leghe, guerre e accordi di pace, in particolar modo tra il Ducato di Milano, la città di Firenze e la Signoria di Venezia. Allo stesso tempo non tralascia di riportare la posizione del papato da un lato e dall'altro da notizia dei primi accordi e interventi da Milano con Renato d'Angiò e con il futuro Luigi XI. Alla fine torna allo stesso scenario geografico per trattare la campagna francese-spagnola e in Italia, agli inizi del XVI secolo. La lode delle proprie glorie passate orienta Francisco de Moncada, Francesc de Moncada, nel dedicare, verso il 1620, un libro alla Expedition de los catalanes y aragonenses contra turcas y griegos, con cui si identifica abbastanza chiaramente da arrivare a parlare in più di un'occasione delle truppe almogavare come de los nuestros. Inserisce punti di vista di cronisti greci nonostante segue soprattutto Muntanera per raccontare l'insediamento degli Almogavari in Grecia, fatto che gli permette di riprendere le menzioni sui contatti con i personaggi procedenti dalla società comunale italiana o la tensione con Genova. L'assenza di un'innovatrice e specifica analisi dell'Italia è condivisa dalla storiografia spagnola del XVII secolo. I comuni italiani appaiono limitati in riferimento agli episodi politici militari, soprattutto nei regni di Alfonso il Magnanimo e di Ferdinando il Cattolico, o scompaiono completamente, come accade nell'opera di Francisco Diago. È un'evoluzione coerente. La conclusione del conflitto dei comuni negli anni venti del XVI secolo, a favore di una monarchia che modella il movimento municipale secondo il suo interesse, annuncia già l'imposizione di un nuovo modello più centralizzato della figura del sovrano. La dottrina politica rimanda ad un potere concentrato non nelle istituzioni municipali, ma nel monarca, nel contesto di un movimento verso definizioni assolutiste, sia pratiche che teoriche, sebbene debba coniugare degli assi argomentali ancorati in gran parte del medioevo corporativista. A partire da questa base, l'alternativa costituzionalista difesa dai giuristi e dalla borghesia in Catalogna nel XVI e XVII secolo rivendica il riconoscimento della sovranità popolare per poter condividere la nozione sovrana con il re o per avere capacità per sceglierlo, ma non per esercitare un pieno ed autonomo potere municipale nonostante invochi una continuità con i secoli medievali. Ne è una conseguenza la perdita di protagonismo della corona d'Aragona nell'ambito ispanico. Essa è stata definita come una per periferizzazione e contribuisce e riflette allo stesso tempo alla perdita di interesse delle vecchie proposte di tipo mediterraneo, includendovi il miraggio verso gli antichi comuni italiani. Alla fine del XVI secolo, membri intraprendenti della borghesia catalana guardano il passato medievale per trovarvi il vigore commerciale che adesso si dovrebbe riprendere come motore del paese. Le città medievali italiane sono invocate come uno dei modelli, però non per il sistema di governo e di società, ma per la forza commerciale. Este es il commercio che ingrandesio Roma, Enriqueo Cartago, Poblò Olanda, Onorò a Genova, Illustrò a Venezia, Enoblesio en Florencia, fortaleció Inghilterra, e engrandeció, Enriquesio, Poblò onorò, Illustrò e y fortaleció nuestro Prinsidad de Catalunya. Un buon indicatore del vigore economico della Catalogna medievale e soprattutto della sua capitale Barcellona è proprio la buona relazione commerciale mantenuta con città come Pisa, entonces una repubblica famosa, come si indica in un XVIII secolo già toccato dall'impulso riformatore dell'illuminismo. Il modello di riforma proposto in questo momento vuole coniugare strettamente la monarchia e il vigore degli stati borghesi, in modo che questi godano di autonomia economica e di capacità per governare i destini locali attraverso il consenso, il supporto e la collaborazione della monarchia. Questo modello è quello che Antonio de Capmani trova nella Barcellona medievale, perché le sue elite borghesi dirigono i destini commerciali che innalzano il paese grazie allo stretto consenso con la corona reale. La prosperità della città del paese sarebbe impossibile se i re non la hubiesen comunicado muchas regalias e concedido le singulares prerogativas, con la convinzione che procuravano a los príncipes a ser de sus ciudades asilos de los hombres libres, i poco porcaustinguente del commercio e della sarte. E non sarebbe stata possibile nemmeno questa prosperità se le redini non fossero state in mano all'elite locale, così come accadeva nelle città italiane. Si conserva quindi il ricordo dei comuni nel riferirsi alla città de Pavia, Florencia, Siena e otras, che, per aquello tempo, si adottavano questa forma popolare del governo elettivo, distribuito entre le differenti classes de sui ciudadanos e del sofisis meccanico. Il successo della Barcellona, e di conseguenza della Catalogna medievale, fu quello di combinare due modelli apparentemente opposti: quello repubblicano dei comuni italiani e quello monarchico. Barcelona, pues, gozó alguna vez de toda la actividad de una monarquía y de la toda prudencia de la República, y sus moradores eran soldados intrépidos al paso que ciudadanos austeros. Fu la combinazione perfetta che permise a Barcellona di superare le limitazioni iniziali e di situarsi a livello delle grandi città comunali e commerciali italiane. Porreste medio legò Barcellona, essendo una città mediana, ad arricchirsi in todo il Mediterraneo tanta influenza, autorità in ombre come Venezia e la misma Genova, secondo le conclusioni dello stesso Antoni De Cappani. In seguito, il romanticismo ed il positivismo possono condividere l'interesse per lo studio e la rimendicazione del passato vigoroso di capitali intraprendenti del XIX secolo, insistendo su una potenza economica e sociale vitale per i destini del paese, senza che questa cosa comporti una relazione politica contraria ai monarchi. Le opere sulla capitale catalana ne costituiscono l'esempio migliore, come fa P. A. Rimon nel XIX secolo e, in modo molto più documentato, Carrera Scandi agli inizi del XX secolo. Da questa prospettiva, né l'uno né l'altro devono cercare parallelismi con lo spirito comunale italiano. È coerente quindi che in questi stessi momenti le principali e più diffuse storie del XIX secolo sulla Spagna o in modo più concreto sui territori e i monarchi dell'antica Corona d'Aragona includano solamente semmai una semplice e breve menzione delle società comunali dell'Italia in riferimento ai conflitti con Pisa e soprattutto con Genova nel XIII e XIV secolo e nel secolo successivo riguardo alle relazioni stabilite da Alfonso il Magnanimo e da Ferdinando il Cattolico. È la stessa linea che si addentra nel XX secolo. Alla ricerca delle glorie del proprio paese, le investigazioni rigorose arrivano solamente per caso all'Italia comunale. Così Antoni Rubioi-Luc, nella sua rigorosa investigazione sulla presenza catalana nell'Oriente bizantino, coglie da questa prospettiva la presenza di popolazione di origine italiana, cosa che gli permette di apportare dati interessanti soprattutto rispetto alle società di Genova, Venezia e Firenze. Può riflettere relazioni commerciali, cessioni demografiche e addirittura la costituzione di lignaggi rilevanti, come i medici, che godono di incarichi nei Ducati Almogavari e vi si insediano fino ad ellenizzare il cognome. Approfondendo in questa direzione la relativa documentazione pubblicata accuratamente, procede come soprattutto da diversi archivi italiani e dall'archivio della Corona d'Aragona di Barcellona, contribuisce a lasciare aperti nuovi spiragli per la ricerca. Lo stesso Rubio Illuc ne raccoglierà la documentazione sulla cultura nella Catalogna basso medievale e, e trascrive alcuni documenti che riflettono il rapporto con le città italiane e addirittura la relazione culturale tra i signori. L'erede della corona d'Aragona nel terz'ultimo decennio del XIV secolo è in corrispondenza con i signori di città come Milano o Verona, ai quali chiede, per esempio, dei libri. Il fatto di non includere il passato delle città italiane tra i riferimenti storiografici spagnoli ha a che vedere quindi con l'allontanamento della civiltà comunale dai referenti ideologici. Sarà quindi necessario attendere un rinnovo degli scenari in modo che il predominio della ricerca storica imponga nuove vie di approccio al tema sotto una prospettiva non relazionata tanto con l'ammirazione ideologica bensì con la ricerca storica. Parte quarta, vie di approccio storiografico dal XX al XXI secolo. A partire dagli anni 30 del XX secolo, Jean Vicens Vives, oltre a raccontare le relazioni diplomatiche dei Trastamara con l'Italia settentrionale, introduce, tra le norme di interpretazione della società che in Catalogna avanza verso la guerra civile, il paragone con la società comunale italiana. Descrive la borghesia di Barcellona desiderosa di governare il paese come quella italiana. Questo spiega anche che il Consiglio della Catalogna, destituendo il monarca nel 1462, conduca il paese non a governarsi senza re, ma a sceglierne uno alternativo, operazione che si ripeterà altre due volte perché si cerca un monarca limitato alle funzioni militari così come avviene nelle città italiane. Volevano tenere le redini di un governo e limitare il monarca a delle funzioni minime, affinché fosse un condottiero militare e cap della cosa pubblica. È comunque un mero approccio comparativo che non implica di addentrarsi nello studio della società comunale italiana. Ad ogni modo, la prossimità che denota si percepisce anche in altre opere che negli anni 60 e 70 del XX secolo innovano negli studi sull'origine e lo sviluppo municipale nella penisola iberica. La pretesa, se si continua con rigore, implica un'altra sfida ristabilire la provenienza e l'ascendenza dei gruppi sociali dirigenti e di conseguenza considerare la relazione tra questi e i compiti emblematici nella crescita urbana come il commercio e il credito nell'affrontare questi temi il rinnovamento storiografico contemporaneo si è fissato anche sugli studi paralleli effettuati nell'italia comunale le ricerche effettuate in america latina la pubblicazione delle quali produce sempre un notevole effetto in spagna apportano delle preoccupazioni simili, sebbene siano basate sul Medioevo ispanico. E proprio dal medievalismo radicato in Argentina, grazie al lavoro di Sanchez Albornoz, sorge l'unica autrice in lingua castigliana che tra le sue linee di investigazione ha incluso, in un determinato momento, un'attenzione specifica alle società comunali italiani, Nilda Guglielmi. L'autrice, interessandosi alla città medievale, trova nel comune italiano il modello sia dell'entità politica che del complesso urbanistico. Approfondisce in prospettive innovative partendo dallo stesso senso della città. La funzione di fortaleza e bellezza, assunta dall'urbanesimo, diventa uno specchio della società con le sue espressioni e simbologie cerimoniali pubbliche e con le sue fratture. Perciò si interessa a come le tensioni sociali scoppiano a Firenze e ancora di più alle vie di consolidamento della città. In questo senso approfondisce la funzione della cultura, della lingua, della letteratura e la stessa presenza nel libro tra i borghesi, cercando così le pratiche di prestigio e di coesione sia della nozione cittadina che delle elite urbane. L'analisi del discorso politico urbano nel suo contenuto e nelle sue forme si allaccia allo studio della formazione della gioventù borghese fiorentina, destinata ormai non più a commerciare, bensì ad assumere compiti di governo. Infatti, la letteratura e i suoi autori svolgono un ruolo fondamentale nell'elaborazione e nella propagazione dei discorsi di propaganda politica e civica cultura, lingua, educazione e formazione svolgono un ruolo chiave nella creazione e nel mantenimento dell'identità comunale, così come nel superamento del limite della specificità comunale, rimandando alla nozione di appartenenza all'Italia sullo stile quattrocentesco del locus amenus, nel quale ha molta importanza il valore propagandistico e didattico assunto dal libro. Questa affascinante via di studio delle società comunali italiane ha avuto seguaci nella stessa Argentina, come Silvia Magnavacca, che si è addentrata nella vita comunale attraverso lo studio dei trattati isti nel XV secolo, come nel caso di Leon Battista Alberti. Nonostante l'attenzione per via aperte come questa, la storiografia spagnola è rimasta attenta a obiettivi propri. Alcuni di questi hanno implicato allo stesso tempo un avvicinamento dell'interno del comune italiano. È il caso dello studio dell'elevata presenza di militari catalani nell'Italia comunale degli inizi del XIV secolo, che nella sua investigazione esige di essere completato con delle cognizioni della società comunale che richiede, accoglie o combatte queste truppe. Si apre così una specifica prospettiva di studio della società comunale, come ha dimostrato Maria Teresa Ferrera, approfondendo una via iniziata nel 1965 riguardo a Ferrara. Dopo aver notato che tra il 1307 e il 1317 a Ferrara agirono molta gente catalani, non solo segue l'attività mercenaria catalana, eccedente dalle campagne siciliane, ma si addentra nel frammentato scenario italiano dove si mescolano le strategie tra Guelfi e Ghibellini, le interferenze tra questi gruppi e le spaccature dentro ad ogni città, la crepa delle tensioni interne e l'intensità delle ostilità tra città vicine. Tutto ciò in una cornice dove entrano in gioco aspirazioni espansionistiche di catasti come quello d'Este e l'interrelazione in uno spazio che si estende tra la Toscana, la Romagna il Piemonte, il Veneto e la Liguria. Maria Teresa Ferrera si abitua così allo studio degli annali e delle cronache italiane, che combina con le fonti ispaniche. La studiosa cerca di dare una visione comprensiva più globale e di concentrarsi sulla ricostruzione biografica di uno dei più importanti cavalieri catalani in Italia, Ramon de Cardona, immerso in un'evoluzione personale che mostra sia il carattere mercenario di questa collaborazione, sia la prossimità delle trame italiane a partire dagli interessi catalano-aragonesi. Questo dipende dal fatto che lo stesso protagonista è stato in due momenti della sua vita capitano generale dell'esercito guelfo e governatore di Sardegna e in entrambi i casi è stato designato su indicazione del re aragonese che nel primo caso l'ha ceduto al papato per dirigere il suo esercito e nel secondo l'ha designato per governare il dominio sardo a partire dal 1330. La prospettiva, seppur incentrata sui personaggi e sul contesto facilitato da questo interscambio di dirigenti militari, continua a gettare luce su altri ambiti delle società comunali. La Corona d'Aragona e le Repubbliche Italiane condividono le rive del Mediterraneo Occidentale, dove cercheranno di sviluppare le risorse commerciali ed accordare le relazioni diplomatiche sin dagli inizi. Si apre così una prospettiva di avvicinamento alla realtà comunale, a partire dagli accordi stipulati con conti come quello di Barcellona, già nel XII secolo. In un modo simile, lo studio delle esportazioni di grano dalla penisola iberica a quella italica diviene un modo per penetrare all'interno della politica e della società dei comuni italiani. È soprattutto durante il passaggio dal XIII al XIV secolo che si mescolano tutte le trame nel Mediterraneo occidentale. Antoni Riera, nonostante parta dalla prospettiva della corona d'Aragona, deve addentrarsi, cercandovi l'interpretazione globale, nella complessa realtà comunale del momento, facendo combaciare le relazioni diplomatiche e commerciali con le motivazioni che pulsano nelle città disgregate, dalle fratture tra Guelfi e Ghibellini, dalle tensioni sociali e dai problemi di vicinato tra le città. Indagare sulle relazioni reciproche diviene quindi una via di approccio alle società comunali, così come accade dalla Corona d'Aragona con Pisa e con Genova. Con questa si è potuta precisare la dinamica di aumento delle tensioni e fare approfondimenti nel conflitto del XIV secolo, affetto dalla problematica sarda. L'importanza del commercio nel consolidamento economico e sociale della corona d'Aragona ha dato impulso a diverse ricerche, molte delle quali, seppur più superficialmente, apportano dati su delle società comunali con le quali si fanno affari con normalità. I numerosi lavori pubblicati in parte si appoggiano reciprocamente, includendovi importanti contributi di autori stranieri ed oltre all'oggetto diretto della ricerca, forniscono elementi sulla relazione tra l'economia e la composizione sociale delle società comunali o addirittura sulle formule per risolvere i conflitti commerciali internazionali. In questo contesto, la partecipazione di personaggi ispanici alla politica e alla cultura dell'Italia medievale oltre all'importante presenza di commercianti e di interessi catalano-aragonesi, ha permesso di investigare sulle rappresentanze permanenti, come il Consolato dei Catalani a Pisa, o sul comportamento dei mercanti a Roma, oltre ad abituare gli storici spagnoli ad utilizzare la documentazione italiana testimone dell'interscambio commerciale ed umano nel periodo medievale. Infatti è stato molto vantaggioso lo studio del movimento inverso per l'impegno nello studiare l'arrivo e l'insediamento di stranieri interessati in gran parte alle materie prime che possono ottenere, come nel caso degli schiavi nel XV secolo. Oltre all'attenzione ai genovesi danneggiati dalle guerre sarde, si sono apportati importanti contributi attraverso lo studio della presenza di artigiani e soprattutto di commercianti nella penisola iberica. Così si sono potuti ricostruire i rapporti commerciali e le strategie diplomatiche professionali e finanziarie da parte di veneziani, genovesi o fiorentini. Proprio la conoscenza dei meccanismi finanziari ed economici reciproci è migliorata molto grazie alle ultime ricerche, mettendo in evidenza soprattutto la relazione con le città comunali toscane. Lo studio della mobilità tra entrambi i territori ha trovato un modello specifico con la presenza di studenti in Italia e soprattutto a Bologna. Non solo si ottengono dati sulla vita degli studenti nelle città italiane, ma lo studio di determinati personaggi basso-medievali permette di penetrare nelle città, mostrandoli mentre camminano nelle vie italiane, acquistano libri, negoziano proprietà, si indebitano, trattano con notai, fanno testamento, mettono in pratica lasciti testamentari o partecipano addirittura a gravi scontri e sono coinvolti in gravi interventi del Podestà e della Giustizia a Bologna, la quale propone i conflitti giurisdizionali e permette di dubitare dell'equinemità del sistema giudiziale. Come una grande finestra sulla società comunale si conoscono meglio attività e personaggi non solo bolognesi come il banchiere Gomez Zantis di Pistoia o il fiorentino Guccio de Agolantibus nel XIV secolo ma anche la relazione con agenti di società come gli Arsini o i Peruzzi. In realtà, la relazione stabilita tra le città italiane e quelle ispaniche condivideva un versante culturale molto intenso, con numerose sfumature. Intendendo il commercio di contatti culturali come caras della misma moneda, si è progredito molto nello studio delle radici e dei contatti italiani dei giuristi e degli uomini di cultura che condividono l'elite sociale come quella di Valenza. Per questa ragione, a partire da diverse ricerche effettuate da medievisti spagnoli sulla conoscenza, la cultura, l'insegnamento e la trasmissione del sapere, si entra in contatto con la civiltà comunale. L'importanza della recezione del diritto romano ha giustificato una iniziale attenzione verso importanti giuristi come Bartolo da Sassoferrato e l'incidenza di rilevanti opere giuridiche. Lo studio del libro e la sua ripercussione sociale ha aperto nuove prospettive che permettono di indagare sull'influenza del libro e della cultura italiana e le loro conseguenze commerciali e sociali. In modo diretto ed indiretto vengono messi in luce diversi aspetti del funzionamento della società comunale. In questo modo, lo studio delle provenienze nell'arrivo di opere e traduzioni permette di stabilire dei vincoli con accordi diplomatici riguardo ai comuni, come ad esempio la presenza di Brunetto alla corte castigliana nel 1260, inviato dal comune fiorentino. Non è per caso che autori attenti alle biblioteche ispaniche si siano fissati anche sulle proposte di città ideali da parte di Eximenis e Sanchez de Revalo, impostazioni che rimandano ad un'idealizzata evocazione comunale, soprattutto quando si collegano ai contenuti umanistici del XV secolo. Proprio le ricerche recenti sull'idealizzazione della società urbana nella Castiglia della fine del Medioevo si realizzano attraverso paragoni con sforzi simili provenienti dall'Italia comunale, in cui si finirà nel contesto rinascimentale, con le proposte di Filarete. Infatti, la relazione esistente giustifica una conoscenza reciproca motivo per il quale si è potuta assaggiare una nuova prospettiva nell'investigare sulla visione della penisola iberica nelle società comunali, vale a dire come nel Medioevo la cronachistica toscana parla dei regni ispanici. In realtà esiste un flusso di interscambio di idee che permette addirittura di ripercorrere piste concrete come il pensiero di Ramon Lull. La relazione di contatti e filiazioni trova una via specifica nell'arte. Si è investigato in maniera concreta sull'influenza dello stile italianizzante nell'arte gotica, oltre ai successivi contatti rinascimentali. Ad ogni modo, la ricerca è stata canalizzata più verso l'opera d'arte in sé che verso lo studio della società che l'ha resa possibile, e ancora meno verso le relazioni inerenti alle società comunali con cui sono stati eh, contatti. In fin dei conti, forse non è necessario uno studio sulle relazioni reciproche, ma basta semplicemente studiarne una parte tenendo conto delle ricerche simili effettuate dall'altra, soprattutto viste le somiglianze contemporanee. Si è agito così nello studio della cultura e della mentalità dei mercanti catalani, pur tenendo conto dei comuni italiani. In un senso simile, quando negli anni 80 del XX secolo in Catalogna si vuole focalizzare lo studio della città nei suoi legami con la regione di influenza, si tiene conto della relazione tra l'urbe e i suoi dintorni nell'Italia comunale, il contado, specialmente a livello teorico di continuo riferimento. Gli studi più definitivi su questi aspetti tengono presenti le ricerche simili svolte in Italia, valutando però gli aspetti specifici del fenomeno. Lo studio della formazione dello Stato ha anche permesso di trovare alcuni riferenti in Italia, sia nella strutturazione del concetto pubblico, sia nell'analisi del risveglio della fiscalità municipale, sia nell'esercizio pratico della strutturazione giuridica. Proprio la somiglianza nel sistema della stima dei beni e del carico fiscale municipale ha propiziato paragoni molto interessanti riguardo a queste pratiche, soprattutto nelle città toscane ed in quelle catalane. Il paragone bibliografico in realtà è stato utilizzato in numerose analisi della società urbana. Le opere di ricerca sulla solidarietà di gruppo nei comuni italiani sono presenti nelle investigazioni in Catalogna sui clan e la solidarietà familiare nei secoli XI e XII ed anche sulle fazioni nel basso medioevo, così come le ricerche sulle società medievali ispaniche cercano il paragone con la realtà italiana dalla prospettiva della criminalità o della violenza. In realtà il paragone si è andato estendendo ad un crescente numero di temi di ricerca, includendo la strutturazione territoriale, dove nello studio della Castiglia si è potuto riflettere sul perché il castello non svolga un ruolo importante nelle nuove terre castigliane, essendo numericamente scarso, se paragonato con l'elevatissima quantità esistente in Toscana. Altre prospettive innovatrici, come le nuove vie di studio del paesaggio urbano, includono anche la conoscenza del tema nelle città italiane. In realtà, nello studio del mondo urbano si è mantenuto e persino accentuato l'inserimento di riferimenti ad autori italiani, avviando i temi di ricerca sulla società urbana e l'evoluzione sociale, includendo in queste le forme e gli atteggiamenti di fronte al mondo del lavoro, come pure succede sui versanti più strettamente economici, con la spinta commerciale o la strutturazione delle corporazioni. In realtà ci sono ambiti dell'evoluzione municipale in cui il paragone è quasi obbligatorio, come ad esempio nel trattare l'ideologia e le circostanze che pulsano dietro alle rivolte comunali castigliane. È ben coerente quindi che aspetti messi in evidenza dalla storiografia per città come Firenze siano adottati come termine di paragone per studiare quelle spagnole. Nelle visioni complessive la conoscenza della realtà italiana è evidente in aspetti come il commercio nel Mediterraneo e ancora di più nell'affrontare l'evoluzione del mondo urbano medievale, come notano con successo Maria Ansejo o, in modo più esteso, eh, José María Monsalvo. Consiste in questi casi in un trattamento ponderato di alta divulgazione, mentre in tutti i precedenti si tratta proprio di riferimenti indiretti o secondari, molto importanti per realizzare la corretta interpretazione dei fatti ed avanzare verso comprensioni comuni, ma che evidentemente non riflettono un'attenzione specifica alla ricerca sull'Italia comunale. L'insieme può sembrare in parte paradossale. All'intensa eco dell'Italia comunale nel primo periodo, quello quasi contemporaneo ai fatti, segue un lungo silenzio, d'accordo con un momento in cui si cercano altri riferimenti politici e sociali per riprendere poi un contatto intenso nel contesto storiografico del XX secolo, anche se questo fatto non favorisce l'apparizione di storici che lo adottino come contesto di studio proprio e principale. Questa realtà, diversa da quella vissuta in altri paesi, riflette un carattere storiografico specifico. La Spagna del XIX secolo non ha vissuto l'interesse tedesco per ricercare le radici dei popoli germanici e la loro influenza nei paesi meridionali, né la preoccupazione francese per competere nella proiezione culturale, né ormai nel XX secolo le definizioni universaliste che poteva riindicare la storiografia sovietica, o addirittura la ricerca di diverse radici di identificazione culturale evocate negli Stati Uniti. Tuttavia, l'orientamento esterno della cultura spagnola, se guardava a qualche paese, era all'Italia, verso la quale si orientano le prime iniziative di proiezione estera della cultura spagnola e di incentivazione della formazione esterna. Nel 1873 l'Accademia Spagnola de Bellas Artes canalizza le sovvenzioni di artisti a Roma, dovuto al fatto che insieme a Parigi era il luogo di destinazione preferito dagli artisti. Poco dopo, nel 1910, nel periodo di apertura e di incentivazione della formazione degli studenti all'estero, tipica degli inizi del XX secolo, il governo spagnolo crea a Roma la Scuola della Junta de Aplicación de Estudios, che sarà luogo all'Istituto de Historia e Archeologia. Sono iniziative che si sommano alla continuità del collegio spagnolo fondato dal cardinale G. del Bornoz a Bologna nel 1364, con tutte le conseguenze dell'attrazione permanente di studenti in Italia. Malgrado questi stimoli, gli incentivi istituzionali in Italia si concentrano molto nel campo dell'arte e dell'archeologia, mentre la cultura spagnola del XIX secolo e degli inizi del XX è molto attenta a quello che si fa in Francia e prova una forte attrazione, principalmente nell'ambito della formazione storica, giuridica e anche scientifica, per l'università tedesca, fatto che giustifica non solamente contatti ma anche importanti soggiorni nei centri germanici. Soprattutto però bisogna rifarsi ad una chiara introspezione nella ricerca storica. La ricchezza di fonti documentari in molte zone della penisola iberica e di lunghi periodi in cui i governi hanno preferito limitare o controllare i rapporti con l'esterno, hanno trovato terreno fertile in una tradizione di ricerca non solo interna, ma addirittura molto vicina. Durante il XX secolo, investigazioni storiche molto profonde si sono basate molto spesso su ambiti vicino, in senso regionale o addirittura locale. In questo senso, la partecipazione della Spagna alle istituzioni dell'Unione Europea dal 1986 ha generato un effetto positivo non solo sulla riflessione del sistema universitario in modo globale, ma anche e soprattutto sull'incentivazione dei contatti esterni. Vengono generalizzati i programmi di interscambio di studenti e di ricercatori e si consolida persino il soggiorno all'estero come uno dei meriti dei giovani ricercatori. Non c'è da stupirsi quindi che sia durante l'ultimo decennio del XX secolo che nella bibliografia appaiano nuovi formati comparativi di realtà come le città castigliane e quelle tedesche o lo spazio rurale alto medievale castigliano ed inglese. In questo contesto si è paragonato allo spazio rurale italiano e castigliano, investigazione che deve evidenziare tra tutti i suoi contributi la stretta ed inseparabile divisione tra municipio e regione di, in entrambi gli ambiti confrontati. La convinzione della prossimità degli oggetti di ricerca incentiva le iniziative di collaborazione, a volte persino in modo ben evidente, come i differenti colloqui ispano-italiani. Tra questi bisogna evidenziare quelli basati sulla presenza italiana in Andalusia tra il XIV e il XVII secolo, celebrati a Siviglia con importanti contributi sulle relazioni e di contatti con le città italiane, specialmente nell'ultimo secolo medievale, sia da parte di autori italiani che spagnoli. Da un'altra prospettiva, le linee di collaborazione vengono evidenziate anche in un altro colloquio specificamente basato sull'archeologia medievale. In questo senso si deve delineare l'inserimento della prospettiva italiana in molti incontri di ricerca che avviano al ricercatore spagnolo la conoscenza del livello raggiunto dall'investigazione in uno scenario simile, come nel caso dei comuni italiani. Comportamenti simili da parte italiana incentivano anche l'avvicinamento di storici e di conseguenza di punti di vista nella ricerca. Bisognerebbe anche aggiungere il fatto che gli specialisti italiani sono invitati a conferenze, gli atti delle quali vengono diffuse dalla loro pubblicazione su mezzi ispanici, o il fatto che vengano realizzate delle ricerche e pubblicazioni condivise tra autori di entrambe le penisole. L'insieme quindi incentiva le vie di relazione e allo stesso tempo paragone, superando altre difficoltà, come ad esempio le inerzie commerciali in di distribuzione di libri tradizionalmente poco avvezze ad importare in Spagna libri pubblicati in Italia, come fanno con paesi francofoni e anglofoni. Le esperienze fatte e le vie aperte in questa direzione permettono di valutare se questa esperienza diventi un'aggiunta più o meno interessante o, se ancora meglio, divenga una prospettiva scientifica in grado di arricchire l'analisi storica. Ponderando proprio questo inerente arricchimento già nel 1990, Paolino Iradiel recamava per studiare i consigli municipali un'analisi comparativa e in questo senso aggiungeva che, a mio intender, la perspectiva dell'istoria comparada me leva massa sia Italia che a sia otra situaciones europeas. Parte quinta. Conclusione. L'apparente paradosso del percorso tra il riflesso di un'intensa prossimità e l'attuale mancanza di investigazioni specifiche è comunque un frammento della stessa storia comune. La prossimità garantisce un contatto, un miscuglio di interessi e, di conseguenza, un riferimento con costante durante un basso medioevo che, sia per gli uni sia per gli altri, ha un perno nel commercio attraverso il Mediterraneo occidentale e le sue conseguenze economiche, politiche e sociali. Da questa conoscenza si può intendere nella penisola iberica la singolarità del governo comunale, una singolarità che non vuol dire rarezza, bensì plasmazione della sublimità contemporanea avallata da tutti i versanti. Perché quando la città si impone come l'immagine della perfezione sociale secondo quanto avvalano la teologia, il diritto, la filosofia e la letteratura, in Italia si evidenzia come queste idee si possono plasmare in una società ben tangibile. La città italiana diventa lo specchio sociale del pensiero basso medievale, radicato nel realismo aristotelico e nel diritto comune. Il potere municipale, sia nelle formule della borghesia sviluppate nella corona d'Aragona, sia nei comuni affermatisi nella corona di Castiglia, appoggia sia la potenza raggiunta che quella desiderata attraverso giustificazioni di ogni tipo, ed è da qui che si invoca l'Italia comunale come modello. Non si fa quindi partendo dalle conoscenze di una realtà in cui la nascita dei comuni viene collegata agli interessi della nobiltà e dove proprio l'affermazione del popolo aumenta il regime di podestà. Stabilito così come referente ideale il contenuto del modello, non si esaurisce in sé, ma si ricarica nel XV secolo, quando l'umanesimo rinnova il senso civico della società italiana. Per questo motivo, quando in Italia il movimento comunale non solo declina, ma si può dare per concluso sotto formule più personalizzate, continua ad essere un modello che illumina le proposte di una maggior partecipazione urbana nella penisola iberica, con capacità per addentrarsi con vigore nel XVI secolo. Molto significativamente, nei secoli moderni, il trionfo di modelli d'organizzazione più attenti a strutture superiori come quelli statali e di un concetto di plena potestas, che può addirittura limitare le leggi municipali, coincide in Spagna con l'allontanamento dal referente comunale italiano, così vivo nei secoli precedenti. Si è potuto così facilitare il passaggio ad una relazione più incentrata sullo sguardo scientifico dell'analisi storica, anche se la forte introspezione che ha predominato tra gli storici spagnoli del XIX e del XX secolo ha posto l'attenzione sulle proprie società. I comuni italiani continuano ad essere presenti persino in modo crescente, seppur sotto obiettivi focalizzati sulla penisola iberica, anche se c'è un approfondimento nella conoscenza dei forti vincoli comuni, soprattutto quelli economici, ma anche quelli culturali, diplomatici e politici. Resta aperto tutto un cammino comune da percorrere, incentivato dall'attuale avvicinamento europeo delle vie di insegnamento e di ricerca universitaria, ben attento a tastare il polso ad un passato in gran parte comune ed anche condiviso.